Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Ho notato che nel precedente non mi avete dato suggerimenti, quindi sappiate che se volete siete ancora in tempo a darmi. Io ho un'altra idea per le prossime settimane e poi un vuoto. Ho voluto dare la precedenza a questo perché siamo ancora nel mese del Prime. Prima di iniziare vi ricordo che se volete potete mettere un like a questo video, possibilmente all'inizio, per migliorare le digitazioni. E c'è anche la possibilità, oltre alla pubblicità e tutto il resto, di fare un unico livello di abbonamento a poco meno di 5 euro al mese. Come dicevo, siamo nel mese del pride. E perciò il fatto che il nostro YouTube continuasse a suggerirmi il tag di cui starete leggendo il titolo è caduto proprio al momento giusto pensavo di averlo fatto invece no quindi lo faccio adesso e voi se tutto va bene lo vedrete lunedì si chiama lgbtq plus tag è stato ideato da eva ASMR ma io l'ho visto da eh? gattaluna kimono blu non conosco nessuno dei due canali Comunque ve li lascerò in descrizione A questo punto io sto leggendo E non ho idea di, del modo in cui sto guardando Va bene Fai parte della comunità LGBTQ+, o sei un sapodo? Se ne fai parte, come ti identifichi? Faccio parte della comunità LGBTQ+, Blu LGBTQ+, non sono un semplice supporter, anche se, se fossi etero, lo sarei sicuramente. E, se vogliamo proprio essere precisi al millimetro, mi identifico come uomo cisgender gay. Fai parte di qualche associazione, ad esempio, altri gay? No. A che età hai preso consapevolezza del tuo orientamento? Ho preso consapevolezza del mio orientamento. Intorno ai 12-13 anni, racconta la prima volta in cui hai sentito parlare del mondo LGBTQ. Non è molto felice, cioè, non è molto felice da sentire, io ormai l'ho superata. Ricordo che vedevo mio fratello più grande chattare, diciamo fratello, vabbè. Eh, volevo accettare anch'io, mi venne dato il consenso a patto che mm, ci fosse un genitore a controllare E una ragazza in chat mi disse di essere lesbica ehm, Io non sapevo cosa volesse dire lesbica Mia madre, anche qui diciamo madre Rispose, ah oh, chiudi chiudi non parlare con questa perché significa che gli piacciono le donne e, Più o meno nello stesso periodo della serie per non farci mancare nulla Un ragazzo mi scrisse, ma scusa ma sarai mica gay? E io altrettanto ingenuamente dico che significa? E questo mi risponde... Dovrò censurare perché YouTube non è in grado di contestualizzare. E questo mi risponde: hai mai assistito/subito barra atti di violenza verbali e non verbali? Eh, violenza fisica, fortunatamente, no, ma non bisogna mai darlo per escluso, bensì tenere sempre la guardia alta. Ho subito sì violenza verbale a motivo del mio orientamento sessuale. Ad oggi vi dico niente di che perché mi ha beccato semplicemente in un pericolo, cui ero già bello forte, quindi mi sono fatto una risata e dico parli proprio tu con una disabilità grave che quindi potresti essere vittima di abilismo un giorno sì e uno sì, che prendi anche il lusso di fare uh, l'omofobo. Qualcuno ha mai fatto coming out? con te? Eh, devo dire di sì e mi ha fatto molto piacere eh, due youtuber che ovviamente non nominerò e anche un ragazzo che non è youtuber che avevo conosciuto per altre vie ritieni necessario il coming out per chi fa parte della comunità no scusate ritieni necessario il coming out per chi fa parte della comunità racconta il tuo primo coming out allora, qui bisogna fare distinzione tra auspicio e realtà, perché il mio auspicio è quello che non sia più necessario. La realtà è un'altra cosa, perché la realtà fa sì nel caso dell'orientamento sessuale, che se io sono un uomo l'aspettativa è che mi accompagni una donna, se io eh, fossi stato stata una donna si sarebbero aspettati il contrario quando le varianti ci sono e non sono proprio due stesso discorso per quanto riguarda l'identità di genere ci si aspetta che siccome diciamo così un ragazzo nasce di aspetto maschile debba per forza stare bene nel suo aspetto maschile, nel suo nome maschile e tutto il resto quando magari è completamente l'opposto O magari eh, c'è un'identità Scusatemi il termine un po' terra terra anche mista Perché esiste anche questo Dice anche di raccontare il mio primo coming out Il mio primo coming out mh, non era completo Perché mh, purtroppo ci sono dei pregiudizi che vedono Uh, la bisessualità come maggiormente accettata perché è un po' come se dicessi che sei in mezzo etero e invece esiste assolutamente la, la bifobia e quindi <ride> chiedo scusa da, um, al posto de, della gente che ha queste convenzioni um, bislacche, ad oggi so che esiste perfettamente la bifobia non so perché ho detto perfettamente. Conosci qualcuno a cui è stato fatto outing? Sì. È una persona che conoscevo da ragazzino. e Gli fu fatto outing perché ha avuto il coraggio di scegliere di essere se stesso. Che non va confuso con chi pensa che l'orientamento sessuale sia una scelta. Qual è la tua definizione di famiglia? Sicuramente vi apparirò scontato, ma non mi interessa Per me, famiglia è dove c'è amore Dove posso essere me stesso Dove chiunque può essere se stesso Essere se stesso può partire da un, una cosa semplice come girare in mutande per casa Fino a poter confidare anche i problemi più intimi Chissà se questo video mi verrà accettato Si sa che YouTube è molto sensibile E per essere famiglia non serve Che la composizione sia quella necessariamente classica Mamma, papà e figli Io ad esempio non voglio figli ma non tollero l'idea che qualcuno possa anche lontanamente pensare che la mia futura famiglia sia di serie B fosse già solo per questo sei pro o contro l'adozione? sono uh, pro per chiunque altro che sia diverso da me stesso semplicemente perché credo che questo sia uh, mondo piuttosto insidioso e a prescindere che io sia casualmente omosessuale, se io fossi eterosessuale sarei più a mio agio con una donna che non vuole figli. Hai mai partecipato ad un pride? Se sì come hai vissuto questa esperienza? Ho partecipato mm, non so bene a quanti pride, forse una decina quest'anno purtroppo come vi avevo anticipato non potrò essere presente ma forse è meglio perché magari l'anno prossimo sarà tornato alla normalità e come ho vissuto questa esperienza? l'ho vissuta molto bene, mi è sempre piaciuto non condivido assolutamente pregiudizi che ancora si ostinano a ruotare attorno a questa um, commemorazione, manifestazione e invito quelli che pensano ancora a queste cose ad informarsi sui moti di Stonewall e magari vedere anche proprio il film Stonewall che vabbè rinominerò dopo ma pazienza eh, che è utile a capire da cosa è nato il gay Pride e da cosa è nato eh, il fatto di essere poco vestiti Film barra serie tv preferita tematica LGBTQ se ne hai una ecco come dicevo prima consiglio assolutamente Stonewall la prima versione perché non sono molto amante dei remake quindi credo che si debba vedere il primo e poi onestamente io sono poco costante nelle serie tv quindi vi posso consigliare una delle poche che sono riuscito a finire che non è strettamente a tematica LGBTQ ⁇ ma è comunque abbondantemente trattata, in particolare eh, l'omosessualità maschile, che è Scam Italia. La segui qualche celebrità che supporta la comunità facendo attivismo, eccetera? Mm, non seguo particolarmente le celebrità. Elenca almeno tre stereotipi da sfasare. Io ne avrei pure più di tre. Gli omosessuali sono più gentili, più sensibili, più hanno più gusto per la moda. Mm. Le lesbiche sono tutte mascoline con la camicia da boscaiolo e, e fumano la sigaretta tenendola per così. Le persone transessuali, soprattutto quelle di sesso femminile, lavorano solo in strada Devo stare attento a quello che dico, sennò YouTube si emoziona Ce ne sarebbero tantissimi Ma basta così perché sicuramente sarà venendo già un video lungo Domanda ironica Preferisci un omofobo o una persona che afferma non ho nulla contro? Ma, Ma perché sono due cose così diverse? Dal momento che tu Stai anche solo lontanamente dicendo ad una persona come deve vivere in virtù del proprio orientamento sessuale e o della propria identità di genere è comunque un filino di omofobia Esprimi un parere sul DDL ZAN Allora, io sono andato a dare una lettura ai 10 punti che sono previsti dal DDL ZAN il mio parere non è favorevole né contrario, il mio parere è interrogativo, nel senso, dato che per la maggior parte si tratta di integrazioni. Allora, il mio quesito è, poniamo che questa legge venga approvata. Saranno veramente ascoltate le denunce delle persone LGBTQ+, perché volendo il crimine d'odio ci sarebbe già, volendo le persone che denunciano ci sarebbero già. Ma ah, so che non sempre queste denunce hanno un seguito. Quindi molto spesso non è che le persone non hanno il coraggio di denunciare, perché c'è modo di denunciare anche senza soldi di prendere anche un avvocato col gratuito patrocinio però mi sembra che magari le persone non denunciano perché non sono tutelate fondamentalmente è anche da poco tempo che ci sono le case di accoglienza e se io non avessi trovato l'aiuto che ho trovato non so se queste siano attrezzate per le persone disabili quindi io questo è un interrogativo poi l'altro interrogativo è siccome esistono gli omofobi i bifobici, i transfobici eccetera eccetera il mio dubbio è che non è che con questa legge, con queste integrazioni alle leggi esistenti creiamo una discriminazione nella discriminazione io spero vivamente di no spero vivamente che quando passerà non sentiremo dire Eh hey, i gay prima hanno voluto il matrimonio Poi l'adozione Poi adesso vogliono pure le legge ad hoc, ad hoc Tra un pochino eh, comanderanno direttamente loro Come se fossimo questa sorta di fantomatica lobby Ecco io mi preoccuperei più di questo Che di una manifestazione come, come il Pride che ancora genera Uh, dubbi che invece non riesco a condividere cioè, io ricordo che è la commemorazione dei moti di Stonewall di cui l'essere poco vestiti fa ampiamente parte poi vi dà fastidio la gente che si bacia giratevi dall'altra parte se ci mettono un po' di lingua Magari in quell'occasione si sentono meno giudicati, meno additati, io non mi sento di additarli a mia volta Mi dà fastidio la gente che si sveste, ripeto, ripassatevi i moti di Stonewall e non li guardate Questo tag è molto di nicchia, quindi io non so bene chi taggare, sicuramente lo vorrei fare Pyrrhus Il mio amico Pyrrhus e... Però io credo che la gran parte delle domande possa essere fatto anche da un alleato, realtà Luna Kimono Blu era un alleata per esempio, non fa parte strettamente della comunità LGBTQ+, quindi vi dico se vedete questo tag e sentite l'esigenza di rispondere alle domande dal vostro punto di vista, perché magari conoscete altre persone LGBTQ+, fatelo! Ricordatevi di menzionare Eva ASMR che è la creatrice ed è più importante del fatto stesso che l'abbiate visto da me. Io vi saluto, vi ricordo se non l'avete fatto di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi video, lasciarmi un like e noi ci vediamo al prossimo video. Siate sempre orgogliosi di essere voi stessi.